oggi è una giornata molto bella, siamo tutti molto emozionati perché il nostro Max è tornato in servizio, è un mese che batte i piedi per tornare perché è ansioso di tornare, aveva voglia di tornare tra noi e noi non vedevamo l'ora che tornasse. Rientra una persona che ha dato tanto a Croce Bianca, vogliamo ripartire da qua per sconfiggere questa schifosissima malattia. Tutti ci devono dare una mano, ma noi ci siamo e ci sarà anche Max da oggi in poi. Oggi festeggiamo rientro dopo un periodo molto difficile, a causa proprio il coronavirus di un nostro operatore, di Goppi Max, che oggi ritorna a fare il suo servizio in Convenzione 118, quindi per Ampas e per Croce Bianca una giornata di festa. Non mi aspettavo, grazie di cuore, davvero. Grazie, se mi fate piante il primo giorno, che cazzo con Dio oggi. Sono troppo felice di essere tornato in mezzo ai miei amici, eh, sono emozionato, quello che dico andiamo avanti, è stata dura, e, però grazie a loro è stata, e a tutti quelli che mi sono stati vicini è stata un po' meno dura. No, poi no, no, no, no, ragazzi no, no,